Allora, oggi cerchiamo di, non cerchiamo anzi, riusciamo, completiamo l'esercizio che abbiamo iniziato ieri sulla rubrica. Vi ricordate, essenzialmente abbiamo lavorato progettando un uh, bin che si chiamava voce.java con dei dati al suo interno e avevamo predisposto una classe model. No, il B bin voce è ehm, l'elemento che contiene il singolo dato questi dati poi vanno realizzati all'interno di una struttura in questo caso sarà una lista per semplicità eh, e gestiti dalla classe modello la classe modello immaginiamo come la classe che deve gestire per noi tutti i tipi di dati no? che ci interessano quindi in questo caso c'è una, una lista sola ma se ne fossero più tipi di collection più tipi di dati alla fine tutte le operazioni su quello che ieri chiamavo lo stato dell'applicazione no? passano attraverso l'interfaccia del modello modello a cui abbiamo dato per ora un'interfaccia molto semplice add voce e find voce no? quindi aggiungi una voce alla rubrica e trova una nuova voce a questo punto possiamo cominciare a implementarle queste, quindi spieghiamo un po' meglio che cosa deve fare, il metodo ad voce aggiunge una nuova voce alla rubrica, però la devo finire la frase perché cosa capita se quella voce che sto per aggiungere c'è già? Allora, eh, io ho due possibilità, o allora dico che se c'è già la sostituisco, sostituisco quella esistente con quella nuova, oppure se c'è già è un errore, non la posso aggiungere. La semantica di add mi farebbe dire che se c'è già do un errore, no? perché eh, poi eventualmente faccio il replace, ma perlomeno me ne sono accorto. È un metodo che si chiama add voce che di nascosto, anziché aggiungere, modifica qualcosa di esistente mi piace poco o lo dovrei chiamare in modo diverso. Quindi se questa non esiste ancora, se invece esiste, esiste, allora eh, non fa nulla e segnala il problema. Segnala il problema come? Ad esempio, qui nel caso secondo me di generare un'eccezione possiamo dare un valore di ritorno booleano. valore ritorno booleano, restituendo falso. Cioè questo non esiste ancora. Quindi il parametro che riceve v è la nuova voce da aggiungere. Poi qui c'è un return che non avevamo... Messo prima che sarà true se la voce è stata aggiunta correttamente, mentre invece sarà false se esisteva già e quindi non è stata aggiunta. questo è il mio metodo ad voce scusate qua non riesco mai a di dimensionarlo in modo che si veda bene sul proiettore no. ci siamo chiariti su che cosa deve fare questo metodo adesso implementarlo in realtà è una stupidaggine nel senso che devo vedere se la voce c'è già restituisco falso altrimenti la aggiungo if rubrica che era la mia lista rubrica.contains voce eh, squadre, V, se la contiene già non va bene, allora ritorna falso, altrimenti è da aggiungere quindi rubrica.add di V e ritorna vero. abbiamo scritto più righe di commenti che non di codice ma va bene ecco. stiamo usando la lista usando i metodi della lista per trovare se un elemento c'è non vado a mano no, a scandirmi gli elementi della lista la struttura dati è un metodo contains vado a usare questo cosa fa contains? controlla per ogni elemento della lista rubrica se l'elemento della lista è uguale a V che gli ho passato alla voce V che gli ho passato è uguale secondo quale criterio? secondo il criterio che abbiamo definito noi nel metodo equals della classe voce quindi in realtà lui sta cercando, questo contains va a cercare nella rubrica se esiste già una voce con lo stesso nome senza guardare la mail e il numero di telefono. Perché l'abbiamo deciso noi implementando il metodo voce.equals. Qui. Questo è ciò che fa. Confronta nome con nome. Okay? Quindi il significato della frase un elemento appartiene già a una lista o a una collection più in generale, lo decidiamo noi cosa vuol dire appartenere visto che può darsi che cioè, il criterio di uguaglianza, lo decidiamo noi, può essere diverso in casi diversi hm? quindi ricordiamoci ehm, dopodiché la parte fa in voce by nome riceve un nome e deve trovare l'elemento V che lo contiene quindi in questo caso ad esempio possiamo andare a, a scusate, prima di scrivere il codice diciamo, decidiamo cosa deve fare questo metodo. Quindi ricerca nell'intera rubrica una voce che abbia il nome specificato, uguale a quello specificato. Se esiste, ritorna tale oggetto, altrimenti ritorna null. Punto. Quindi il parametro nome è il nome da ricercare da ricercare, ritorna la voce. oppure null se non l'ha trovata allora, avendo deciso che deve fare questo abbastanza facile da fare vado a scandire la mia rubrica voce per voce e mi chiedo se per caso c'è una voce il cui nome sia uguale al nome che ho ricevuto per argomento qua. Se c'è l'ho trovato e quindi ho finito il mio lavoro, posso restituirlo al chiamante. Se dopo aver, attenzione, fuori dal foro, dopo aver analizzato tutta la lista, non lo trovo, eh, vuol dire che non l'ho trovato, non c'era. Chi mi mette else return null qui, riceverà una punizione fisica provo il primo e lui no è lui, allora provo il secondo e lui no provo il terzo e lui no li devo provare tutti se, no, se dopo che li ho provati tutti non c'è nessuno che fosse lui allora posso dire che non c'era se invece appena trovo uno che sia lui lo posso ritornare posso restituirlo al chiamato quindi poca roba poche righe di codice. però questo è già se vogliamo incapsulano già un minimo di logica applicativa. Allora di tutto questo, ciò che abbiamo fatto finora, non c'entra nulla, no? è abbastanza sganciato rispetto all'interfaccia grafica. Abbiamo creato il progetto ma poi non l'abbiamo più toccato, ci siamo concentrati sui dati, sulle collection, eccetera. Allora, io prima di andare avanti, infatti, ad agganciare questi metodi al controller all'interfaccia grafica, sarebbe. Bene, provare a testare questa parte che abbiamo scritto. Funziona? Abbiamo gestito bene le strutture dati? Allora, il modo più semplice per farlo è crearsi un piccolo main all'interno del modello. Un main che testa il modello stesso. public static void main string array args noiosissima signature del metodo main e allora provo chiamandomi dei metodi a, a usare aggiungere delle voci ne aggiungo due o tre e poi le ricerco e vedo se quella che c'è è giusto che cioè se quelle che ho inserito vengono effettivamente ritrovate e quelle che eventualmente cerco una voce che non c'è e mi dice correttamente che non c'è, quel genere. Quindi testo l'interfaccia di questi metodi. Quindi per farlo mi creo, questa classe si chiama rubrica model, un'istanza M di rubrica model e gli faccio fare delle cose. Ricordiamoci, è vero che io... Nel main sono dentro la classe rubrica model ma non posso chiamare direttamente quei metodi della funzione main come fossero miei perché il main è una procedura statica qui gira nel contesto della classe, non di un oggetto quindi può chiamare solamente metodi statici allora, noi abbiamo invece bisogno di un oggetto rubrica model che mi creiamo qua e a questo punto, su questo M, posso chiamare tutti i metodi che voglio dal metodo main non potrei dire eh, ad voce direttamente, tipo dis.advoce perché un metodo, da un metodo statico non posso chiamare un metodo non statico quindi sempre creo un'istanza di me stesso e ci parlo no? è un po' strano detto così ma non posso parlare direttamente con, con me devo parlare con la mia copia, con la mia istanza Ok adesso cosa faccio? beh in questo modello posso fare, aggiungi, prova, in teoria è parte vuoto quindi aggiungo una voce, dove c'è una voce? beh la creo, new voce e il costruttore di voce ha tre parametri che sono mail, mail telefono, nome mail telefono e quindi al posto di questi ci metto dei dati di esempio che ne so, Fulvio che sono io, che so, conosco i miei dati, il telefono, che è sempre sotto forma di stringa, mettiamo il telefono del Politecnico, è questo. E poi aggiungiamo Giovanni, Squillero, mettiamo la P minuscola, vabbè, il suo numero non me lo ricordo a memoria, ma facciamo finta che sia. Invento. e poi eh, proviamo a inserire un altro fulvio che però sia un, un, qualcun altro In teoria dovrebbe rifiutarlo perché con lo stesso nome non posso avere più utenti diversi quindi queste tre chiamate io provo a farle verifico che le prime due vadano a buon fine e la terza no adesso posso salvare il valore di ritorno r1 r2 r3 e poi dopo che ho aggiunto queste voci stampo R1, R2, R3 sulla console, tanto è un programma solo di prova. Ah sì, perché lui vuole allora. Facciamo su tre righe diverse, dai. così non dobbiamo lottare con le conversioni di stringa quindi mi aspetto di vedere vero vero falso proviamo a vedere se è così proviamo a eseguire il main di questa classe effettivamente vero vero falso è il risultato atteso il terzo nome non l'ha inserito e allora a questo punto possiamo andare avanti fare un passettino avanti e dire eh, proviamo a fare due ricerche una ricerca di una voce che sappiamo esistere e una ricerca di una voce invece che non esiste quindi voce v1 uguale m.find by voce e cerco Giovanni e una voce 2 invece in cui cerco Piero. A questo punto posso provare a stampare la voce 1 e la voce 2. Mi aspetto che la voce 1 mi dovrà restituire un oggetto e la voce 2 invece restituirà null. Stampa null. Normalmente null non dovremmo usarlo, ma tanto siamo solamente in fase di verifica. Quindi eseguendo questo mi dice guarda che alla prima caso ho trovato un oggetto e che mi stampa, sto facendo il print di un oggetto mi stampa di fatto l'indirizzo di memoria, il tipo di oggetto che è pt.voce eh, e l'indirizzo di memoria in cui si trova e per il secondo invece è nulla Se volessi, anziché stampare quella schifezza stampare effettivamente il contenuto della voce della rubrica vabbè o mi metto qua anziché fare v1 v1.getnome, virgola, v1, eccetera eccetera, estrarre varie informazioni concatenarle in una stringa oppure posso farlo una volta per tutte definendo un metodo toString nell'oggetto voce direttamente così ogni volta che Java ha bisogno di stampare quell'oggetto, di convertirlo in stringa usa il metodo toString e non usa quello predefinito ereditato da Object che fa quella cosa lì brutta. Quindi per avere una cosa, non dico esteticamente accettabile perché è diverso ma comprensibile, un pochino più comprensibile, posso generare il metodo toString, posso fare come voglio ma per velocità posso farlo fare ad Eclipse e dice, ma un metodo toString, che cosa, che informazione vuoi vedere? Beh, vediamo tutti i campi, stampiamolo interamente. No, chiaramente se fosse un oggetto che ha tanti campi, non li vorrei stampare tutti, se non mi perdo. Ma... E quindi qua mi, va, mi dà varie opzioni per poter generare questo toString. Ma... In questo caso, vedete cosa fa lui, con catena, semplicemente i tre campi, nome, mail e telefono, e con davanti il nome dell'oggetto. Poi questo lo possiamo personalizzare a piacere allora facendo così se lo rieseguo questa volta anziché indirizzo di memoria mi scrive nome, mail e telefono quindi con questo piccolo main di prova diciamo ho fatto qualche test, pochissimi no? però mi dà un pochino di confidenza in più sul fatto che i metodi che sono implementati dal modello funzionino correttamente e in parte anche quelli implementati dall'oggetto dall voce. Allora, ho un modello di cui la fiero, robusto. Possiamo agganciarlo all'interfaccia utente. Tutto ciò che può fare la rubrica, ce l'abbiamo già. È già qui. Tutta la logica dell'applicazione, la gestione dei dati, l'integrità dei dati, i controlli, sono già qui. È minimale, ovviamente, e poi lo facciamo crescere se vogliamo, ma non ci serve avere un bottone per decidere che posso inserire una voce. Mi serve un metodo nel modello che mi fa inserire la voce se questa voce può essere inserita o no. Poi mi serviranno tanti altri metodi, ad esempio mi servirà un metodo per dirmi quanti dati ho inserito, per stamparmi, per darmi l'elenco in ordine alfabetico, li possiamo aggiungere, no? Però la logica è sempre quella: abbiamo un modello che con una serie di metodi offre l'accesso ai dati che lui gestisce. Semplicemente il controllo della vista serviranno, serviranno per avere un modo un pochino più interattivo di accedere a quei metodi. Niente di più, o poco di più. Ok? <coughs> ok. Allora, forte di questi due metodi il controller per ora è vuoto ma perché per poter fare qualcosa nel controller prima dobbiamo avere una vista che contenga degli elementi su cui il controller può agire quindi andiamo a creare la vista quindi ci prendiamo il nostro scene builder cerchiamo di farcelo stare nello spazio che il videoproiettore ci concede E costruiamo una piccola interfaccina, quindi ci mettiamo un titolo nel top che chiamiamo rubrica e poi sotto, dunque io penserei di usare questa volta, visto che dobbiamo avere tre campi di testo e dei bottoni, partenari allineati bene userei una grid come contenitore quindi in questo caso una grid paint che la metto nel centro poi magari converrà a mettere dentro un V-box se vogliamo mettere altre cose dentro ma così ne approfittiamo per vedere come funziona la grid paint allora grid pane è un contenitore l'ho messo dentro il center della, del border Dai. che è contiene un certo numero di righe e un certo numero di colonne io posso ho delle proprietà a livello di grid pane vero e proprio posso impostare poi selezionando una colonna o una riga posso impostare delle proprietà a livello di riga o a livello di colonna. in realtà le uniche proprietà che hanno le righe e le colonne se guardate sono quelle di layout di impaginazione per definire la larghezza eccetera eh? Eh, e basta adesso io dunque mi immaginavo una cosa di questo genere delle etichette tipo nome, cognome e telefono delle caselle di testo nome, cognome e telefono nella seconda colonna e poi la terza colonna la uso per i bottoni magari ci metterei a fianco del nome un bottone cerca e da qualche parte magari in fondo un bottone inserisci allora cominciamo a mettere delle label così cominciamo a, prendere, a farli prendere forma qui posso semplicemente trascinare la label dentro una casella una due tre come faccio? beh lo trascino e va a finire nella casella giusta come fa la label a sapere in che casella è? Andate a vedere che nel nodo label compaiono dentro la proprietà layout alcune proprietà in più che di solito non vediamo che sono queste, grid pane constraints, che praticamente dice qual è l'indice di riga e l'indice di colonna in cui si trova questo nodo, questo nodo label in particolare quindi la posizione di un nodo all'interno di una grid non la decide la grid ma la decide il nodo è una proprietà del nodo e non della grid perché all'inizio lo trovavo poco intuitivo e poi anche lo span, cioè il numero di quante colonne e quante righe occupa quel nodo quindi quel nodo potrebbe estendersi su più colonne o su più righe eh, quindi sono queste quattro proprietà iniziali che dicono appunto dove si trova il nodo le colonne ovviamente le righe partono da 0 per cui se questa qua è sulla colonna 0 vuol dire che è la prima se la mettessi nella colonna 2 va a finire di là ok poi abbiamo le text no, text field le mettiamo nella colonna 1 Poi io metterei un bottone qua a fianco di, del primo e poi fatemi provare a metterlo se vi piace qua sotto. Dove allora, diamo i nomi, etichetta e nome, l'etichetta sarà eh, email. E la terza etichetta sarà telefono. Questo bottone lo metto a fianco del nome con scritto cerca. Essendo a fianco del nome mi dovrebbe suggerire che sta cercando no? una persona con quel nome. E questo bottone sotto lo posso chiamare inserisci. Lo metto sotto tutto perché voglio che mi dia l'idea che sta inserendo tutti e tre i dati. Un nuovo, nuovo nome, una nuova tripletta nome mail telefono. Poi posso giocare sempre sul layout, così mi piace poco, lavoriamo sulla larghezza delle colonne, quindi posso dire che ad esempio la larghezza preferita calcolano automaticamente per tutte e tre le colonne, così si adatta. E poi magari a livello di grid pane gli diamo... grid pane gli diamo un po' di h gap il gap, la distanza, il vuoto tra una colonna e quella successiva adesso le colonne si toccano vedete che la O di telefono visto che ho fatto le colonne di larghezza automatica la colonna è esattamente larga quanto il suo nodo interno quindi la O di telefono tocca esattamente il vuoto della casella di testo, un po' brutto allora diciamo che magari ci sono no, questo gap qui crea no? un po' di spazio tra la fine di una colonna e l'inizio di quella successiva, adesso così è eccessivo, 5 mi parano sufficienti e poi gli posso dare un po' di margine anche intorno. Un po'. Inserisci poi alla i in mezzo, qua, inserisci. Una cosa del genere. Mm? vabbè, si gioca un po' con i layout poi il discorso di margine, padding, eccetera quando farete CSS lo vedrete là qual è il significato preciso di queste proprietà margin, padding, eccetera ok, diamo i nomi agli oggetti di cui vogliamo controllare allora, vabbè, questi qui sono allora andiamo sulla parte code le tre caselle di testo text nome la seconda la chiamo text email la terza la posso chiamare text telefono, telefono okay. poi un bottone cerca che associa un'azione do cerca un bottone inserisci che, asso che associa azione do inserisci mettiamolo a destra che mi piace più così ok questo in 448 è un possibile layout per la nostra applicazione rubrica adesso torniamo a livello di codice costruiamoci controller quindi view controller skeleton così abbiamo i riferimenti e i nodi che abbiamo appena definito e lavoriamo dentro controller allora, lavorare dentro controller significa essenzialmente implementare questo metodo do cerca e do inserisci partiamo da do inserisci perché prima bisogna inserire qualcosa prima di ricercarlo cosa fa do inserisci? Vabbè, estrae dalle caselle di testo il nome, email e telefono della persona da inserire e chiamerà il metodo ad voce del model. Ok, il model dov'è? Dobbiamo fare in modo che il controller abbia riferimento al modello. Quindi questo modello per ora non l'abbiamo ancora creato da nessuna parte. Lascia perdere il main di prova che avevamo fatto prima, ma nell'applicazione principale non c'è. Dobbiamo questo modello crearlo e farlo conoscere al controller. Quindi siamo pronti per implementare questi due metodi, ma ci manca il riferimento al modello. Allora, dove lo creiamo? Io dicevamo, creiamolo nel main. Il main crea la, finora già crea la vista, facciamo, e la vista a sua volta si crea il controller, facciamo di creare anche il modello. Va bene? Quindi direi, dove vogliamo, magari qua sotto, creiamo il modello. Quindi creiamo una nuova classe di tipo rubrica model, si chiamava. Rubrica model, model uguale new, rubrica model fatto l'ho creato dopo che l'ho creato però devo dare al controller l'informazione di qual è questo modello quindi vorrà dire che il controller dentro di sé tra le sue variabili avrà una variabile che è un riferimento a questo modello che ho appena creato la variabile creata model e un metodo set model per impostarlo no? cioè io non voglio che il modello crei un nuovo scusate, che il controller non voglio che il controller crei un nuovo modello voglio che il controller sappia qual è il modello su cui deve lavorare allora posso pensare di implementare nel controller un metodo mettiamolo qua pubblico setModel in cui lui riceve rubrica model, un oggetto di tipo rubrica model, e se la memorizza dis.model uguale model. Quindi il main, dopo che ha creato il modello, dice al controller toh, tieni, questo è il modello su cui devi lavorare. dis.model cos'è? Beh, è una variabile locale dentro il controller che dobbiamo creare ovviamente da qualche parte, Adesso, per prima così si vede meglio, private, rubrica, model, model. Allora, in questo caso quindi cosa sta succedendo? Che io ho un riferimento, model, a un oggetto che è il modello, che ci dice il modello, e quindi attraverso questo model potrò fare due cerca, due inserisci e così via. Questo model però non me lo creo io. Qualcuno dall'esterno mi deve dire, deve chiamarmi questo set model prima di tutto il resto. Ok? Chi me lo, chi me lo chiama set model è ovviamente il main che ha creato il modello. Quindi crea il modello informa e informa il controller di quale sia il modello. Adesso problemino pratico, banale, ma io dovrei chiamare a questo punto controller.setModel una chiamata di questo genere giusto? bene mi serve per farlo però un riferimento all'oggetto controller se me lo creassi io il controller ce l'avrei ma non me lo sto creando io si crea da solo o meglio il controller viene creato qui dentro Dentro questo metodo load lui crea l'insieme dei nodi e il controller associato. Però lui mi restituisce solamente il nodo radice, root. Però dal nodo radice non posso interrogarlo e chiedergli dimmi qual è il tuo controller. Chi è che lo sa qual è il controller? Beh, chi l'ha creato? Chi l'ha creato? FXML Loader. Allora devo usare una strategia leggermente diversa per chiamare l'fxml loader perché io qua sto creando un oggetto loader e lo sto buttando via subito dopo. Invece voglio creare l'oggetto fxml loader e tenerlo vivo in modo da poterli chiedere subito dopo e adesso mi dici per favore chi ha il controller che hai creato. Quindi devo spezzare queste istruzioni di linea 15 in due istruzioni essenzialmente rendendo esplicito l'oggetto fxml loader. Quindi io creo un oggetto fxml loader che chiamo con tanta fantasia loader new fxml loader e gli passo come parametro questa roba qua cioè creami un loader di quello uguale a prima e poi a questo punto chiamo su questo oggetto loader chiamo semplicemente il metodo load senza più parametri perché... Lì sa già. Quindi cosa ho fatto? Ho preso una riga sola che faceva il caricamento di tutto del file fxml e mi istituiva il nodo radice, l'ho spezzata in due. Nella prima creo l'oggetto loader, nella seconda riga sull'oggetto loader appena creato chiamo il metodo load. Non cambia niente esattamente con quello di prima prima era un, chiamato un metodo statico sulla classe fxml loader adesso chiamo un metodo vero e proprio classe, su un'istanza di classe che ho appena creato no? semplicemente il template che, che creiamo quando creiamo un nuovo progetto è fatto in quel modo ma così va bene uguale fa esattamente la stessa cosa con un vantaggio in più che il metodo loader cioè scusate, l'oggetto loader esiste ancora rimane vivo e quindi lo posso interrogare per dire senti caro mio ma Carloader, qual è get? Get root mi dice qual è il nodo radice che hai creato, ma poi c'è un get controller che mi dice qual è l'oggetto controller che hai creato. E get un po' di roba. No? Quindi dopo che lui ha caricato io posso chiedere, chiedergli che cosa ha fatto. Essenzialmente quello che mi serve è questo. E quindi posso avere un riferimento all'oggetto che si chiama rubrica.controller chiedendolo per cortesia al loader in modo che mi dica che cosa ha appena fatto quindi tutto perché il controller non lo sto creando io lo crea il loader e allora lo chiedere a lui dimmi cosa hai creato e una volta che il main ha chiesto all'order il riferimento al controller non fa altro che informare il modello eh, è fatto il -model, non so. Guarda, informare il controller di quale sia il modello su cui deve lavorare e tutto questo giro qua mi serve per poter chiamare quel set model e metto in comunicazione in questo modo il controller col modello dico al controller qual è il modello non dico al modello qual è il suo controller il modello non ne frega niente il modello non sa nulla dell'applicazione non sa nulla del controller non sa nulla di JavaFX non sa nulla di che cosa sta facendo il programma lui deve gestire i dati e gestirli bene boh, non deve capire come viene usato e da chi ovviamente il controller deve sapere quali dati sono, su quali dati lavorare. allora questa operazione di splittare il loader da una riga a due e di estrarre il controller la dovremmo fare praticamente sempre ok, alla fine il nostro template di main era qualcosa più simile a questo ok, allora con l'appoggio del main a questo punto abbiamo i tre ingredienti pronti la vista che è, che è la scena il controller e il modello tutti e tre creati qua in queste poche righe e messi in comunicazione tra di loro allora finalmente come non c'è questo metodo? perché non ho salvato il file? sì che c'è, guarda, vedi? bravo, ok allora a questo punto possiamo implementare i metodi che, che ci servono do inserisci fa reperisce i dati dall'utente e se i dati sono validi Passa l'azione al modello. Quindi prende il nome estraendolo da txt nome prende l'email estraendolo da txt email si chiamava, no? Sì, punto getText. Cioè, andiamo a vedere l'utente cosa ha scritto. poi string telefono uguale txt telefono punto get text e dai, così dopodiché ho letto i dati l'utente può aver scritto le peggio schifezze oppure nulla allora, a questo punto, dopo che ho letto i dati, quindi la prima fase, no? la prima operazione che fa è estrai i dati dall'interfaccia, dalla user interface. No? Cosa ha scritto l'utente? A questo punto devo validare i dati inseriti dall'utente. Quali sono le regole di validazione? Cioè, co come devono essere fatti le tre voci in rubrica affinché siano valide? Allora, il nome ci deve essere qui. Deve essere obbligatorio e gli altri due? Cioè, il telefono e le mail ci devono essere. Beh, se non ci fosse nessuno dei due sarebbe una rubrica abbastanza povera. Cioè, un nome non so qual è il suo mail o il suo telefono, però magari c'è una persona di cui conosco solo il telefono e un'altra di cui conosco solo la mail. Eh? Quindi ciò che mi importa è che ci sia il nome e ci sia o il telefono o la mail ad esempio, è una regola di codificazione possibile in teoria queste cose non ce le dovremmo inventare sul momento ma dovremmo aver prima pensato bene come deve funzionare questa rubrica e quindi ci siamo dati delle regole che stiamo adesso cercando di implementare quindi se qualcosa non va bene non può inserire quindi se non c'è il nome, nome.size è zero. No, aspetta, non è size, length. Scusate, nell'altro corso faccio Python e quindi mi confondo con i nomi dei metodi. Ehm. Se non c'è il nome non va bene. Quindi la lunghezza del nome, la stringa, non può essere mai nulla, non get text, c'è sempre qualche cosa, magari non c'è scritto nulla. Non va bene. Oppure se c'è il nome, ma non c'è almeno uno degli altri due. come la scrivete, allora può andare bene male se non c'è il nome oppure email.length uguale 0 or tel.length uguale 0 qui c'è diciamo, un errore poi vediamo cosa fare in caso di errore è questa la condizione che vogliamo? fate no qui c'è scritto se almeno uno di quei tre è vuoto c'è errore ma noi in realtà possiamo permettere che uno di questi tre sia vuoto giusto? cioè se c'è un tizio di cui non conosco il telefono ma conosco la mail va bene quindi posso accettare che la lunghezza del telefono sia zero purché la lunghezza della mail non sia zero io quello che non voglio è che siano entrambi uguali a zero quindi il problema è se entrambi sono zero non deve succedere Allora, se il nome è length uguale 0 non va bene, oppure se sia la mail che il telefono and entrambi sono nulli non va bene. Per rendere facile questa seconda parentesi è sufficiente che uno dei due sia diverso da 0. Ok? Un po' di ginnastica questo, no? In un'equazione booleana che è vera se è vero il primo termine oppure sono veri entrambi i secondi per farla falsa, cioè per renderla falsa, che è il caso che mi interessa quando devo inserire il valore, basta che io abbia, devo avere visto che è un OR, devo avere falsi entrambi i termini, devo avere falso il primo e quindi la lunghezza del nome è maggiore di 0 e devo avere falso il secondo ma poiché secondo un end per renderlo falso basta che uno dei due pezzi sia falso okay. quindi se è vero questo ho i dati validi potete scrivere l'if per, per trovare la condizione di errore oppure potete scrivere l'if per trovare la condizione normale, dei dati validi dipende da voi, portate che non vi perdiate nei, nei condizionali allora il problema, adesso mi accorgo che nella mia interfaccia non ho previsto un posto dove mettere un messaggio d'errore, cioè se c'è un errore quando lui ha scritto il nome e cognome il nome si è dimenticato la mail del telefono, ha premuto inserisci, come faccio a dirgli che non va bene che quel dato non l'ho inserito? Allora, devo aggiungere qualche cosa, ad esempio metterei una label sotto, qua sotto come messaggio di stato, magari a sinistra, qua, ci chiamo stato in cui posso scrivere dei messaggi. E poi devo dargli un nome, ovviamente, label di stato. Stato con la O. E questa mi serve nel controller per poterci scrivere. Quindi scriverò qua sotto un messaggio del tipo, allora devo, non è un text field, ma è, chioccio l'fxml, stavolta lo metto a mano, private, label, attenzione a prendere la label giusta, non è java vt che ti propone come primo, ma javafx.stream.control. Se prendete quella sbagliata e poi diventa tutto rosso non è colpa mia. LBL stato e quindi a questo punto posso scrivere LBL stato.setText eh, dati mancanti, ad esempio. Poi potrei essere più, più prolisso a spiegare meglio il perché, ma se invece i dati sono validi. A questo punto il lavoro l'ho fatto, li posso inserire. Allora posso chiamare model, che adesso ce l'ho, punto ad voce di un nuovo oggetto voce costruito a partire da nome, email e telefono. Voce lui però non lo conosce, ma devo dire di prenderlo da rubrica.model. Poi noi sappiamo già che questa aggiunta può andare a buon fine oppure no. Quindi vado a verificare se il risultato è andato bene. Se per caso il result fosse falso, allora devo dire attenzione che non l'ho inserito. con la mia voce già in elenco. Ce la faccio. Altrimenti finalmente è tutto a posto e quindi posso confermare che la voce è stata inserita. quindi cosa faccio nel controller alla fine? tanta manovalanza, bassa manovalanza prendo il dato, lo controllo, la stringa è vuota, è nulla, c'è troppi spazi, c'è la punteggiatura che non deve avere qui in realtà non ho fatto nessun controllo nel merito di cosa è stato scritto solamente che ci sia qualcosa oppure no, ma dovrei farlo poi a un certo punto qua è l'unica istruzione sensata che fa qualcosa di utile ad voce, model. ad voce, vedete che il lavoro vero lo delego al modello io faccio la manovranza prima e la manovranza dopo cioè dopo che il modello ha fatto l'operazione vado a vedere ma l'ha fatta, non l'ha fatta, andava bene, non andava bene e allora aggiorno l'interfaccia utente quindi leggo ecco i dati li valido eseguo l'operazione e alla fine aggiorno l'interfaccia la vista chiamiamo pure la vista a seguito dell'operazione fatta che il modello ha fatto okay? Quindi questo è il, il lavoro pallosissimo noiosissimo che deve fare il modello deve preoccuparsi di intercettare le schifezze che eventualmente l'utente scriverà e comunque aggiornare l'utente di tutto ciò che succede allora vediamo se funziona perché ho già scritto troppo codice senza fare run e quindi sono preoccupato ok, allora l'applicazione parte se io provo a inserirla senza nulla dice dati mancanti se provo a inserire un nome senza email o telefono continua a dire dati mancanti se scrivo il telefono ma non la mail dovrebbe dirmi che la voce è stata inserita. Se provo a reinserirne un'altra con lo stesso nome ma con dati diversi, mi dice che la voce è già in elenco. Eh, sappiamo che il model funziona, no? Se invece lo chiamo Fulvio2, me lo lascio inserire. Mm? se mi dimentico il nome dati mancanti così via insomma possiamo provare nei vari casi se funziona cosa manca? il bottone cerca che non fa ancora nulla e allora andiamo a implementare il bottone cerca il do cerca che è qua sopra allora, tu cerca cosa fa? Prende solo il nome, solo il nome, non gli altri campi, e chiama il metodo del modello do find No, do, eh, find voce by nome. Quindi anche qua dovrò prendere il nome uguale txtnome.getText. Controllare che quel benedetto utente abbia scritto qualcosa qua dentro, quindi se per caso nome.length uguale 0, non lo posso fare, quindi dirò caro mio, dati mancanti. Altrimenti un altrimenti i dati ci sono proviamo a cercare questa famosa voce voce v uguale model.findvoce by nome nome chiedo al modello trovami uno che si chiami così può trovarvelo o no allora se V è diverso da null vuol dire che l'ha trovato altrimenti se V è uguale a null ovviamente non trovato due casi abbiamo o c'è o non c'è se c'è bene posso visualizzare i dati all'interno dell'interfaccia quindi avrò txt email.set text di cosa? email, perché c'ho dentro V, no? l'oggetto che è stato trovato, la voce della rubrica trovata. Però devo spacchettare l'oggetto V e andare a, a mettere i singoli pezzettini nel posto giusto nell'interfaccia. Non è molto emozionante eh, lavorare nel controller come vedete, è una questione di prendo un pezzo di qua e lo sposto di là txt, l'altra eh, sotto è il telefono punto set text v punto get telefono poi proprio per avere un'applicazione bellissima agiamo, diciamo anche nello stato trovato elemento trovato Invece, nel caso in cui non sia trovato, dirò elemento non esistente o non trovato e magari per ribadire a zero le altre caselle di testo, così si vede che non l'ho trovato. in realtà anziché set text aperto e chiuso virgolette c'è anche un altro metodo che è un pochino più corto si chiama clear è la stessa cosa è solo più corto da scrivere quindi se volete azzerare una cosa di testo o qualche cosa clear azzera la proprietà text Quindi di nuovo una riga è quella importante, la 43, tutto il resto è housekeeping. Prendo, controllo, pulisco, metto a posto e riordino. Ok? Funzionerà? Vediamo. Adesso ovviamente... Ripartire da zero perché i dati che avevo inserito prima sono stati persi. Allora Fulvio abbiamo detto 7053, lo inserisco, avevamo detto Giovanni, questa volta mettiamoli la mail. E scrivo più corta così mi sta. E a questo punto posso provare a fare cerca se non scrivo nulla mi mette i dati mancanti, se scrivo Pippo mi dice elemento non trovato, se scrivo Fulvio mi dice elemento trovato e mi dà i dati corrispondenti. Se cerco Fulvio 2, invece mi dice elemento non trovato e mi ripulisce la casa di testo, nulla di più. Okay. Allora, l'applicazione in sé è semplice, però proviamo a ripassare quali sono stati i passaggi e soprattutto se ci ritroviamo con la figura che abbiamo visto ieri che era questa ah. ieri abbiamo visto un diagramma delle classi application model, controller e view allora ci siamo divisi il lavoro in queste quattro classi quella che e qui la view per noi era l'FXML, che poi il loader trasforma in oggetti. Quello che è il controller, vabbè, è la classe rubrica controller, che viene creato dalla scena in automatico, dal loader in particolare, e riceve gli eventi, i bottoni dalla scena, il modello contiene al suo interno un riferimento al modello qui c'è un model, due punti model la variabile locale che è stata impostata con un set model eh, set model fatto da, dal, dal main il modello ha i suoi metodi le sue strutture dati i suoi metodi per creare, cancellare eliminare adesso qui. E il controller chiama i vari metodi get, set, find, cancella, eccetera, eccetera, sul modello. Okay? Oltre a ciò, il controller legge e scrive, vedete, get, e set, le variabili della scena. Quindi l'interazione tra scena e controller è a due direzioni. La scena comanda, perché quando l'utente schiaccia qualche cosa, genera un evento, allora la scena chiama il metodo del controller, automaticamente. Dopodiché dentro il metodo del controller faccio rispetto alla scena due cose. Uno vado a leggere i dati, vado a vedere che cosa l'utente ha scritto. E due, vado a impostare delle risposte. Quindi ho sia dei get che dei set del controller verso la scena. Quindi la scena chiama dei metodi sul controller, che sono gli event handler, essenzialmente, il gestore di eventi. Il controller chiama dei metodi nella scena, o meglio dei nodi della scena, che sono le varie proprietà che deve leggere scritto controller e scene. il controller conosce della scena ciò che la scena vuole far sapere di sé io nell'fxml ho deciso a quali nodi dare un nome a quali nodi dare associare un gestore d'evento quindi la scena è che decide quali metodi di sé il controller deve vedere e quali nodi, dei propri nodi il controller deve poter leggere o scrivere ok, e poi ovviamente la scena crea automaticamente il controller il modello è quello che se vedete da questa figura ha solo frecce entranti cioè gli altri fanno cose su di lui ma lui non fa niente sugli altri cioè lui si gestisce i suoi bin le sue liste, il suo collection, fa il suo lavoro ma dal punto di vista dell'applicazione è messo a livello più basso in un certo senso è servo di tutti di chi? in realtà il controlla perché la vista non è che faccia nulla Direttamente con il modello. Qui in qualche modo il modello vive di vita sua, offre dei metodi che sono richiamati, in questo caso dal controller, che li richiama nel momento giusto, quando l'utente ha schiacciato il bottone giusto e quando i dati sono validi. Il modello non dovendo chiamare nulla. Beh, questo Do dobbiamo farlo così stiamo noi che stiamo progettando l'applicazione in modo che sia fatta così né? non è una legge, non è un errore si Java se il modello dovesse chiamare un metodo del controller sarebbe un errore di impostazione nostra di progettazione nostra quindi dentro il package model che abbiamo creato definiamo una classe principale tutta una serie di bing di supporto che possono essere usati facciamo attenzione che da nessuna delle classi del package model, che fanno parte del modello, ci sia mai né una chiamata, né un'istanziazione, né un import, né niente, di ciò che è relativo all'interfaccia utente. In questo modo siamo sicuri che il modello sia separato e noi l'abbiamo anche visto. Concretamente possiamo lanciare un programma a parte, con un main diverso, che lavora con lo stesso modello e che non ha interfaccia grafica, l'abbiamo fatto con il nostro main di prova quindi questo ci dice che se un domani volessimo cambiare stravolgere completamente l'interfaccia grafica quel modello continua a funzionare sempre che ovviamente debba fare solo queste cose il controller non ha variabili sue cioè se vedete tutte le variabili del controller sono riferimenti a cose di altri Tutti questi, TxNome, label LabelStato, eh, sono dei riferimenti che il controller si salva perché ne ha bisogno per, per usarli, ma di nodi che fanno parte della vista. Così come Model è un riferimento alla classe Model che però è stata creata dal main, non è roba sua, non è roba che ha creato lui. Qui lui ha un po' di legami perché deve fare passa carta essenzialmente, prendo dalla scena, mando il mod, prendo dal mod e mando la scena e quindi ha bisogno di conoscere entrambi ma lui di suo non possiede nulla. È estremamente raro che definiamo all'interno del controller una variabile che contenga un valore proprio. L'unica eccezione potrebbero essere, come abbiamo fatto la volta scorsa, delle variabili che aiutino a gestire che sono, lo stato della partita, lo stato dell'interfaccia, quindi qualche flag, qualche cosa che si ricordi se abilitare o disabilitare alcune parti allora è chiaro che gestiscono in quel caso propriamente lo stato dell'interfaccia e non lo stato dell'applicazione mentre invece ciò che gestisce lo stato dell'applicazione è solamente il modello dove in qualche modo separiamo i metodi, la classe model contiene i metodi di logica incapsula e si basa si affida a degli oggetti più semplici, dei contenitori tipo Bing che contengono i dati grezzi Allora, noi avremo sempre applicazioni più complesse, varie tipologie di Bing di classi Java a seconda dei tipi di dati che usiamo e poi tipicamente uno, raramente più di un modello una classe modello che li usa, li legge, li scrive, eccetera Se usiamo questo metodo ci accorgeremo, quando la settimana prossima cominceremo a parlare di database, e quindi questa rubrica finalmente salva, renderla persistente salvarla da qualche parte, che basterà un attimo modificare il modello, l'implementazione del modello, neanche sui metodi, neanche sull'interfaccia, e non dobbiamo toccare null'altro, la rubrica funzionerà lo stesso, cambiando completamente il livello di persistenza, cioè come i dati vengono salvati, adesso non sono persistenti li renderemo persistenti quindi noi vogliamo poterci giocare così, perché ieri quando parlavo di pattern dicevo i pattern servono per gestire il cambiamento perché domani voglio cambiare l'interfaccia, lo posso fare senza toccare il modello voglio cambiare come ho memorizzato i dati, lo posso fare senza toccare l'interfaccia quindi localizzo modifiche al programma solamente nelle parti che devono effettivamente cambiare perché sto cambiando voi l'algoritmo, l'interfaccia eccetera ok um, suggerimento esercizio suggerito su questo se volete metterci le mani sopra dove è andato questo sarebbe utile aggiungere, magari sopra, da qualche parte, c'è cioè al posto del bottone cerca, sarebbe carino avere una tendina, che man mano che inserisco i nomi questa tendina cresce e mi fa sempre vedere l'elenco dei nomi, in modo che anziché scrivere Fulvio per schiacciare cerca, apro la tendina vedo l'elenco dei nomi, quando la selezione 1 mi compila i dati sotto. Quindi, aggiungiamo una riga alla tabella, provate a pensare come farla, poi magari condividiamo online la soluzione, quindi è chiaro la specifica, togliere il bottone cerca e sostituire il bottone cerca con una tendina, una combo box, che però, il cui contenuto però si aggiorna, cioè non la posso caricare all'inizio, all'inizio non ho, ho zero voci, man mano che inserisco voci il contenuto di questa tendina si deve aggiornare, deve sempre contenere... In ordine alfabetico l'elenco delle persone presenti. Così l'utente può scegliere una della tendina e visualizzare i dati. Quindi facciamo la ricerca, non col bottone cerca, bensì con una tendina. Vi ci lascio giocare un po', poi vediamo come l'avete risolto voi e come l'ho risolto io. Adesso facciamo intervallo e nell'ora successiva la loro successiva è lunedì, parliamo di complessità e algoritmi, con, con Squillero, e uno dei punti d'arrivo della lezione di queste due ore, di queste due lezioni di lunedì, sarà capire quel campo hash code, no? avete visto ieri abbiamo creato il campo equals hash code, ecco, capiamo, capiremo finalmente che cosa serve per bene. Hm?